Grazie Presidente, cercherò di rientrare nei tempi. Allora, eh, io ho già spiegato eh, al proponente di questa mozione che eh, per noi non è possibile approvarla, non è possibile per una serie di problemi, innanzitutto perché l'immobile dove eh, svol svolgono le attività eh, il gruppo di luce e siesta è un immobile che è stato messo nel concordato ATAC e loro si sono rivolte a questa amministrazione quando è partito il concordato. Se loro si fossero rivolte prima che partisse il concordato, forse si poteva trovare una soluzione per far proseguire l'attività, ma inserito questo bene nel concordato non è più, più possibile sfilarlo. Purtroppo chi amministra deve tenere conto di una marea di situazioni e deve anche assumersene le responsabilità e far fallire un concordato ATAC per far proseguire le, eh, le attività di questo centro e quindi far fallire ATAC, beh, onestamente noi come amministrazione non ce la sentiamo. Oltretutto noi stiamo ponendo in essere l'apertura di tutta una serie di eh, centri antiviolenza e eh, siamo, già da quando siamo in contatto con, questo, eh, con le ragazze di luce e siesta stiamo cercando eh, nel Municipio Settimo un immobile da poter mettere a bando per le stesse attività di cui si occupa luce siesta. Quindi per noi non è possibile approvare questa mozione che ci chiede di regolarizzare, di sfilare questo immobile e regolarizzare la loro attività, per il semplice fatto che l'immobile non può essere sfilato e che quando riusciremo a reperire un immobile che ci consenta di eh, poter continuare queste attività, noi ovviamente lo metteremo a bando. Ma voglio rilevare una cosa, che in questa città sono molte le esperienze proficue, le esperienze che hanno dato risposte al territorio, le esperienze che hanno dato una mano al territorio e alla città tutta e queste esperienze noi ce le siamo sempre ritrovate in delle situazioni approssimative, in delle situazioni non regolarizzate, in delle situazioni impossibili per operare con tranquillità e allora quando si sbandiera tanto che si tiena ad un tema, quando si sbandiera tanto che si tienano alle attività svolte da un'associazione è inaudito che poi non si sia nel passato mai cercato di tutelare queste associazioni e le attività da loro svolta blindandole, mettendole in sicurezza, mettendole in regolarizzazione noi ci stiamo trovando il far west e questa cosa, su cose delicate come la violenza sulle donne, non è ammissibile. E quello che stiamo cercando di fare è proprio per la giustizia sociale. Stiamo cercando di aprire più centri possibili, li metteremo a bando e sono convinta che questa situazione, come molte altre valide sul territorio, saranno in grado di continuare le loro attività o in un centro o in un altro, proprio in virtù della grande esperienza che hanno e nonostante nel passato non siano state tutelate mai. Noi, per il grande valore che riconosciamo a questa associazione, ci asserremo e non bocceremo questo documento.